Questa mia prigione Solo una canzone per Per dirtelo Salvami Da questa penitenza Questa stanza ormai da tempo Non vuole andare via E ancora salvati Da questa precontenza, Fa freddo e non ti basta La coperta che hai lasciato È già volata via Ma sulle notte o su una scia verso dopo verso contro vento e senza corda arriveremo in cima Questa a peggiore ho solo una canzone per dirtelo. e ancora salva te da questa penitenza seduta in questa stanza. E verso dopo verso contro vento e senza corda siamo già arrivati